Oggi faremo eh, una lettura valida nel momento stesso in cui voi troverete questo, eh, questo video, valida per una settimana, eh, oppure valida per la settimana che va dal 21 al 28 novembre 2021. Se doveste trovare questo video a dicembre, a gennaio, eh, significa che è giusto per voi in questo momento specifico della vostra vita, ok? Eh, utilizzeremo quattro mazzi di carte, sa, eh, leggerò io i primi due mazzi, Alberto i, gli altri due mazzi e poi avviamo, andremo a estrarre una carta dalle carte eh, dell'universo, dei messaggi dell'universo come messaggio eh, finale. Eh, volevo invitarvi a iscrivervi sul nostro canale eh, perché potrete ricevere così le notifiche su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare per voi, che riguardano non solo le letture angeliche ma anche ehm, video che riguardano gli operatori di luce, gli angeli e tutti i spirituali che andiamo a trattare su connessioni angeliche se volete lasciare un commento fare delle domande noi siamo felici di rispondervi appena possibile ok iniziamo immediatamente la lettura prima di tutto faremo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'arcangelo michele e degli angeli che operano in comunione di intenti con l'arcangelo michele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 ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la verità, la saggezza e l'integrità e che tutto ciò che ho posto a Dio la luce e l'amore sia mandato alla luce di Dio Deo Onnipotente Padre e Madre che sa cosa deve fare. Chiedo massima protezione, guida e assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie a tutti gli angeli agli esseri di luce mh, che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è allora inizierò io a mischiare le carte e a estrarre le prime tre carte del mazzo degli angeli ok allora gioia è uscita la carta della gioia è uscita anche un'altra carta, vediamo un po', purificazione e disintossicazione, interessante, terza carta, sia onesto, sia onesta con te stesso, o con te stessa, ok, poggiamo qui il mazzo, andiamo a Mischiare le carte degli esseri della natura, io trovo queste carte molto belle, molto speciali. Gli angeli della natura sono a contatto con la terra, con le nostre emozioni. Scusate, sono cadute in terra due carte, e riesco a prenderle. Allora è uscita la carta del cambiamento. È uscita la carta della forza, potere interiore. Poi vediamo cosa ci vogliono dire. Eccola qua. Energia. Andiamo a vedere poi nello specifico cosa ci vogliono dire ora estrarrò l'ultima carta cioè la carta del mazzo per il messaggio finale eccolo qua sono uscite troppe <ride> In ogni momento mi, mi circondo del potere della presenza dell'amore attraverso la preghiera, la, contempla la contemplazione e la presenza. E no, la, la tranquillità, silenzio. E la tranquillità. Ok, poi andremo a vedere cosa ci vuole dire nello specifico. Ok. Ora toccate Alberto. Sì, partiamo da Michele, come l'altra volta. questa è uscita, grazie fidati dei tuoi sentimenti e rispettali un altro paio rispetto di sé esplora le tue possibilità queste dovrebbero essere Credo Magical Times, che sono delle carte abbastanza specifiche per il potenziamento della personalità. Quindi con messaggi particolarmente utili, se una persona magari sta facendo un lavoro su di sé. Allora, abbiamo Tempismo perfetto. Pratica, pratica, pratica. Era uscita già un po' di tempo fa questa non è mai un cattivo consiglio e infine fai un po' di ricerca ok bene iniziamo la nostra lettura angelica eh, la prima carta è la carta della gioia Ricordiamoci che gli angeli rispondono sempre alle frequenze alte di gioia, di amore, questo non vuol dire che quando siamo in difficoltà loro non ci ascoltano, è proprio per questo che ci stanno dicendo, per poterci raggiungere, per poterci eh, per poterci ascoltare per udire sentire eh, rispondere ai nostri messaggi è importante che ti connetti nelle frequenze della gioia per manifestare i tuoi desideri i tuoi sogni per poter vedere e sentire la gioia la felicità nella tua vita è importante connetterti con le frequenze della gratitudine e della gioia ricordiamoci che la gioia è l'energia più, al... più alta è l'energia più elevata ok? La gioia che arriva dal cuore ok non si tratta di, uh, di eccitazione si tratta di gioia pura la gioia pura può essere anche pace può essere gratitudine ok eh, sentirci sentirci Vivi, sentire che siamo, eh, siamo nel, nel posto giusto e al momento giusto, va bene? Diciamo che è quella sensazione che ci fa sentire che tutto è possibile, che tutto può arrivare nella nostra vita, che non c'è nessun ostacolo, ok? assolutamente eh, e questo ci apre anche a infinite possibilità nella manifestazione dei nostri obiettivi dei nostri sogni più profondi della nostra anima ma per fare questo dice l'arcangelo michele dicono gli angeli è importante purificare il nostro campo energetico liberarci da pensieri negativi da eh, emozioni negative emozioni pesanti io posso comprendere perfettamente che chi vive in in una grande città per chi vive in un ambiente tossico magari anche lavorativamente parlando mantenere alte le energie non è semplice io questo lo comprendo pienamente per questo l'invito degli angeli è anche quello di uscire più spesso possibile nella natura eh, disconnettervi dal caos dalla mh, dal, eh, dagli ambienti frenetici eh, dove le forme pensiero sono veramente basse basate sulla competizione basate su. Sul giudizio eh, per poter provare gioia gratitudine ehm, unità col tutto è anche importante staccarsi ogni tanto è anche importante pulire la vostra energia ma come pulirla io vi invito a praticare la meditazione del radicamento e della purificazione dei chakra le ho, ho messo più preghiere più meditazioni a disposizione gratuita nel canale youtube eh, ve lo indico qui l'ultima che abbiamo eh, pubblicato la settimana scorsa è molto potente vi aiuta a pulire la vostra energia a radicare l'energia fino al centro della madre terra. un altro eh, punto molto importante dicono gli angeli è quello di disintossicare il vostro organismo dalle tossine eh, mh, ripeto chi vive una vita un pochino caotica e frenetica magari lavorativamente parlando eh, capisco che magari eh, mangiare sano mangiare eh, cibi diciamo eh, equilibrati mh, frutta verdura bere tanta acqua e così via magari non è molto semplice però cercate di farlo perché è importante per alleggerire il vostro corpo fisico per poter toccare il cielo è importante alleggerire la materia ok? ma alleggerirla come? alleggerirla mangiando eh, cibi che non contengono additivi che non contengono coloranti che non contengono GM possibilmente cibi biologici Possibilmente cibi eh, poco elaborati, quindi privilegiare frutta, verdura, succhi estratti di frutta e verdura ehm, e mangiare magari cibi di stagione, ok? Eh, privilegiare le zuppe con magari eh, fagioli, con lenticchie, eh, orzo, quinoa, grano seraceno: sono tutti cereali molto proteici, soprattutto la quinoa e il grano seraceno, e vi aiutano ad avere energia vitale, perché eh, l'energia vitale, è, diciamo anche l'umore è connesso a quello che noi mangiamo, quindi cerchiamo veramente di lasciare andare cibo spazzatura o cibi troppo elaborati, lasciare andare gli zuccheri bere meno caffè eh, privilegiare acqua e limone, bere l'acqua e limone al mattino appena svegli eh, per pulire eh, l'intestino, per pulire l'organismo, per disintossicare dalle tossine e per come dire magari anche integrare l'alimentazione con dei prodotti naturali che ci possono aiutare a avere più energia a avere degli antiossidanti che ci aiutano a, a stare a rimanere a, a, diciamo in una frequenza alta in frequenze elevate ecco che così possiamo toccare la gioia quindi c'è sia un lavoro spirituale da fare ma anche un lavoro pratico tutti i giorni ok gli angeli dicono che è venuto il momento di essere onesto, onesta con te stesso e con te stessa, c'è qualcosa che non va in questo momento nella tua vita, cerca di capire in profondità di che cosa si tratta, cos'è che ti sta impedendo di vivere nella gioia, cos'è che ti sta impedendo di sentirti appagato, appagata, forse è venuto il momento di dedicare più tempo alla tua creatività, eh, stai pensando troppo, stai agendo troppo, stai pensando troppo, eh, stai agendo nel senso che ti stai focalizzando molto sulle cose pratiche della vita ma è venuto il momento di ascoltare la tua anima, la tua anima ti sta invitando a esprimere la tua eh, creatività e per altre persone questo messaggio è molto importante perché significa che eh, magari nella vostra vita c'è qualcosa che non sta funzionando, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere la scuola, il corso che state frequentando, c'è qualcosa che vi sta eh, avvisando. Dopo che... Mm che dovete cambiare dovete portare dei cambiamenti positivi nella vostra vita aggiungere un po di colore nella vostra vita non potete fare una vita statica o una vita eh, troppo mh, schematica bisogna anche ampliare gli, ori gli orizzonti bisogna uscire di più bisogna fare qualcosa che ti dà gioia che ti dà allegria eh, molte persone si stanno focalizzando su relazioni vogliono salvare l'insalvabile quando c'è qualcosa che non va eh, meglio lasciare andare il vecchio per aprirsi al nuovo quando invece ci sono delle, eh, delle liti passeggere è evidente la cosa eh, che ehm, dove se avete sbagliato in qualcosa essere onesti con voi stessi significa anche avere l'umiltà di chiedere scusa avere l'umiltà di trovare una comunicazione di non eh, come dire di non eh, di non entrare nell'ego e voler avere sempre ragione ci vuole e Equilibrio, ci, vuole, eh, ci vuole amore, ci vuole compassione, perdonate voi stessi, perdonate gli altri, apritevi all'amore, all alla comunicazione, saper, anche, saper dire anche di aver sbagliato, eh, e, eh, può essere utile, va bene, può essere utile, perché eh, può salvare delle, delle situazioni, questo può, può riguardare relazioni intime, ma può riguardare anche un rapporto tra mamma e figlio, o tra fratello e sorella, o tra amici, va bene? Eh, assolutamente, quindi avere il coraggio di guardarsi dentro e di capire che cosa, eh, che cosa ti sta guidando in questo momento e che cosa c'è da lasciare andare e che cosa c'è invece da integrare quindi focalizzati solo sui veri desideri dell'anima e se hai un grande desiderio in questo momento stai affrontando una sfida molto difficile vai avanti con coraggio e determinazione perché il tuo desiderio, il tuo obiettivo di realizzare il tuo progetto è molto più grande delle tue paure quindi vai avanti con determinazione ora hai trovato il modo per per poter agire in quella direzione. Magari quello che stai facendo adesso non è esattamente quello che dovresti fare, però quello che stai facendo adesso ti è servito per capire cosa dovrai fare in futuro per agire nella direzione dei tuoi sogni. Infatti c'è un cambiamento alle porte, questo cambiamento, i cambiamenti normalmente eh, diciamo portano un po' di resistenza alle persone, però il cambiamento è necessario, dicono gli angeli, se in una fase di trasformazione lascia andare assolutamente il passato abbraccia la luce e la gioia in questo nuovo giorno è meraviglioso guardate c'è una fatta che sta cavalcando una farfalla è bellissimo e diciamo le fatte possono guardare dall'alto sono eh, in una maniera più elevata possono guidarci in questo cambiamento e per questo anche l'invito di andare nella natura è necessario perché eh, lì si respira un'aria magica e, e si, ci si può aprire a nuove possibilità, a nuovi orizzonti. Se dovete prendere una decisione in questo momento, di, eh, non avete il coraggio di agire, preghiera, meditazione, natura e poi azione per poter apportare questi cambiamenti positivi nella vostra vita. Ok? Eh, allora, energia, una, una, una carta molto... C'è un drago, il drago porta la, la forza, il potere, il calore e questa forza vitale, questa eh, quest energia potente eh, sta fluendo attraverso di voi. e Vi può dare il coraggio appunto di apportare quei cambiamenti necessari nella, nella vostra vita. Apritevi a ricevere il potere che è dentro di voi. Ascoltate l'anima, ascoltate il cuore, ascoltate quello che l'anima sta cercando di dirvi per apportare queste trasformazioni e questi cambiamenti che saranno potenti e positivi nella vostra vita e nella vostra intera esistenza questo è un momento di trasformazione che questi piccoli cambiamenti o grandi cambiamenti porteranno eh, la trasformazione che state cercando e eh, porteranno una svolta decisiva nella vostra vita ok bene ora tocca a te, alberto Ok, e avevi letto anche quella della forza? Sì, forse sì, mi sì. Sono persa, perfetto. Ah, perché... No, forse no, scusate. Ah, perché Ho lasciato... ci sono tanti animali. Ho lasciato la, la carta no. della forza che è legata all'energia vitale che è dentro di voi, scusate, sei in un. devi sviluppare i muscoli spirituali per riconnetterti col tuo pieno potere. Tu hai il coraggio, tu hai la forza, tu hai la determinazione. Qua è rappresentato un orso, l'orso polare che è un... Un, uh, un animale molto po potente, molto imponente, ok? Quel, Quell'orso, quel potere è dentro di te, ok? Uh, trova il tuo centro e, e trova, mh, trova quel potere dentro di te, comunque eh, veramente questo cambiamento sarà necessario ma sarà determinante per migliorare la tua vita, quindi riconnettiti col potere dentro di te, ascolta i messaggi degli angeli, ascolta i messaggi dell'Arcangelo Michele e agisci in quella direzione, sii determinato, questa volta tu ce la farai a realizzare quello che ti sei preposto di fare, ce la puoi fare, è veramente un incoraggiamento da parte degli angeli andare dritto in quella direzione, ok? Bello, tanti animali. L'ultima carta, faccio un piccolo accenno perché in questo caso è particolarmente interessante, questo scenario così quasi da, da pieno inverno, da, da silenzio, proprio da introspezione, in effetti la carta dice in ogni momento io mi posso arrendere alla potente presenza dell'amore attraverso la preghiera, la contemplazione e il silenzio. In effetti con la preghiera, con la semplice osservazione, senza giudizio, Col silenzio io mi arrendo all'amore, mi arrendo a questo momento. Uno potrebbe pensare, la resa è come quando uno si arrende, oddio mi arrendo. No, non è una resa negativa, è una resa da bandiera bianca, ma nel senso più bello del termine. Proprio lascio fare a Dio, basta, io ho buttato via un sacco di energie, mi sono affidato troppo... La mente, faccio per dire, adesso voglio stare nel, nel cuore, nell'anima. Quindi mi concedo questo e da adesso la mia vita cambia nel momento in cui io faccio questo passaggio, che ovviamente non è un ragionamento di testa. Poi passando a Michele, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Naturalmente questo è uno dei principi guida su cui si basa la guida, scusate il gioco di parole di Michele, perché... Eh, lui invita sempre ad ascoltare il cuore e a fidarsi fidarsi delle emozioni perché è quello che siamo noi no? non vanno messi in discussione eh, anche perché se noi li mettiamo in discussione è probabile che poi anche le persone intorno li mettiamo in discussione li in discussione creiamo un circolo vizioso quindi michele ci aiuta ad ascoltare ci aiuta ad esprimere le nostre emozioni a rispettarle, quindi fiducia e rispetto questo è proprio il, il principio base no? quindi dopo tutte le carte che abbiamo visto con tutti questi animali che ci parlano di cambiamento di energie e quant'altro fiducia fiducia nelle proprie emozioni Sì, su questa non, non direi più di tanto perché mi sembra molto chiara, è una cosa proprio di cuore quindi quando tu senti qualcosa, non c'è tanto da definire no? da, da, che ne so io, da giustificarsi io sento questo Esatto. Quindi c'è da agire di conseguenza. Difatti la carta successiva parla di rispetto di sé, ribadisce ulteriormente il fatto che occorre avere rispetto per se stessi, rispetto che può essere anche stima, autostima, perché se tu non ti rispetti, se tu non ti dai valore, di conseguenza probabilmente non te ne daranno neanche gli altri purtroppo e quindi non è l'universo che è cattivo, ma l'universo che fa da specchio. Certo. In questa carta c'è un monaco buddista che sta pregando, quindi tornando al concetto di preghiera, c'è un OM, simbolo universale come l'Amen, no? di accettazione del momento, di gratitudine, e chiaramente questa carta si basa sul principio di cercare di vederci, vedere noi stessi e gli altri come ci vede Dio, come ci vedono gli angeli, come abbiamo visto anche nella lettura precedente, con gli occhi dell'amore, con oggettività dall'alto. Cioè, a prescindere dai nostri difetti, cercare di essere amorevoli, compassionevoli. di Vedere le cose non con la mente, che giudica, che divide, ma con il cuore, che tende invece ad includere, a tollerare, eccetera. Soprattutto questa carta dice Michele, dammi il coraggio per favore di difendermi le mie idee e ti chiedo la protezione delle mie relazioni, in modo tale da avere intorno solo persone amorevoli e gentili. Cosa che non è scontata, perché... Eh, primo punto, se tu hai delle idee soprattutto se sono idee rivoluzionarie devi avere la forza di portarle avanti perché naturalmente se, se sei in minoranza diciamo così, perché la maggior parte la pensa in un certo modo ti servirà una certa forza, autorità interiore e delle persone intorno possibilmente del teamwork, il no? lavoro di squadra a partire dal lavoro di squadra che abbiamo con gli angeli in realtà quindi a partire dal mondo invisibile che poi si manifesta nel visibile e cerchiamo sicuramente di avere persone amorevoli in generale in generale perché le persone che sminuiscono le persone che giudicano le persone maleducate servono a poco insomma, non, sicuramente non sono per il nostro massimo bene ripeto in generale nella vita di tutti i giorni e a maggior ragione nello scopo di vita quindi anche questa è una carta di grande assertività, di, di grande serietà, determinazione. Cioè veramente portare avanti il proprio credo senza aggressività però con la giusta determinazione, con la giusta forza, altrimenti eh, si rischia che magari appunto le persone ti fanno delle obiezioni, tu non sai cosa rispondere, ti trovi un attimo spiazzato, ci rimani male, non sai come andare avanti. No? Dopodiché è interessante che ci si esplora le tue possibilità, sempre parlando di Michele. C'è una figura a cavallo, meglio un unicorno. Quindi in questo momento può essere che bisogna un attimino magari riordinare le priorità, bisogna vedere se magari non ci siamo eh, ficcati in un vicolo cieco, magari siamo in un momento in cui anche data la situazione comprensibilmente magari abbiamo dei momenti un po' di, di, di sfiducia di annebbiamento mentale ma sono naturalmente delle illusioni questa è eh? solamente la paura che crea questo perché in qualsiasi momento soprattutto in questo di crisi c'è la possibilità di fare cose nuove di creare un mondo nuovo quindi anche questa carta mi invito sicuramente a chiedere guida e assistenza nella direzione migliore valutando tutte le possibilità facendo delle scelte a partire dalla salute, potrebbe essere come si diceva prima, quindi fare un bel detox del corpo, dell'anima, e quello è sempre utile, ma poi anche in generale, in generale perché appunto, come dicevi anche tu, può essere il caso magari di, di mettere a posto un attimino certe relazioni, che magari sono, sono stantie, sono vecchie, non hanno eh, nuovi spunti, quindi cerchiamo di avere il coraggio veramente di fare cose nuove, ma in tutti gli ambiti, perché magari facciamo cose nuove in alcuni settori e poi rimaniamo con vecchie abitudini. Mm, cerchiamo di essere coerenti fino in fondo, no? Non, non si può stare con il nuovo e con il vecchio insieme, la cosa non funziona. Se punto sul nuovo, deve essere nuovo tutto. Dopodiché, pass passando al mazzo successivo, abbiamo tempismo perfetto, interessante perché appunto, dopo aver fatto. Questa, questa cernita delle cose che abbiamo a disposizione, si trova il tempismo perfetto non a caso. No? Questo è il tempo giusto per andare avanti. Io direi che in generale è sempre il momento giusto per andare avanti, come dicevo anche nell'altra lettura, perché a prescindere da quello che vuoi fare, non c'è il momento magico. Sì, io ogni tanto parlo della luna nuova, dei segni, per l'amor di Dio... Ci sono dei momenti particolari, particolarmente adatti, è come se tu vai a raccogliere la frutta, non è che l'uva la prendi a febbraio, è logico, ci sono delle tempistiche, delle stagioni, ma se tu vuoi fare qualcosa, in generale, un nuovo lavoro, vuoi trovare nuovi amici, eh, vuoi sfoltire l'armadio, qualsiasi cosa anche la più banale, adesso, adesso, è il momento migliore, non domani, perché cosa, cosa ci sarà di, di speciale domani rispetto ad oggi? Adesso, adesso magari... Non hai tutti i mezzi del mondo, è ovvio. Hai magari alcune idee, perché tutto, tutto evolve. Però se non inizi mai, eh, cioè intanto fai con quello che hai. Dopo ti arriverà tutto quello che, deve, che ti deve arrivare. Però il primo passo, e la concentrazione sul primo passo, è sempre fondamentale. Come quando tu respiri, intanto inspira. Non è che inspiri un po' e subito ispiri. Cioè, non dare per scontato che... che il momento dopo arrivi no questo questo ti fa ragionare come se tra virgolette tu morissi domani e quindi tu oggi fai delle cose che altrimenti non faresti fai quella telefonata metti a posto quella cosa cioè cerchiamo di non procrastinare di non cercare che le cose siano a tutti i costi perfette il momento è ora ora è il momento perfetto prima c'era il passato perfetto imperfetto che sia adesso c'è il presente che si può collegare al futuro, ma intanto c'è il presente, il futuro è un mistero, il presente si chiama così perché è un dono, giustamente, quindi viviamo il presente con gratitudine. Dopodiché pratica naturalmente, quindi ho iniziato a fare delle cose, perché ho compreso in profondità che qualsiasi momento è il momento giusto per fare qualcosa, dopodiché c'è la pratica, non è che in un giorno fai tutto, ogni giorno pratica, pratica, pratica, allo sfinimento a prescindere da quello che è il tuo obiettivo, fai quella cosa lì almeno mille volte, minimo. Minimo, io ho visto persone, parliamo dell'ambito olistico principalmente perché siamo in questo, eh, vuoi studiarti i temi natali delle persone? Studiane 10.000, non è che ne fai tre e diventi un esperto, vuoi diventare un guaritore, cerca di aiutare mille persone, minimo, così hai testimonianze, hai un bagaglio, hai delle esperienze, più fai meglio è ovviamente cercando anche di andare in mirato, per carità, non di fare le cose alla Carlona, però è normale che le cose vanno fatte un po' di volte, come Edison quando inventò la lampadina, non è che lo fece in tre giorni, e ovviamente il solito lamentone di turno gli disse «eh però ci stai mettendo un sacco eh?» «sì, ci sto mettendo tanto, ma ho trovato tanti modi con cui non si crea la lampadina». Dopo che ho scoperto come non funziona, scoprirò per esclusione anche come funziona. No? Quindi con la pratica quotidiana tu puoi migliorare le tue abilità, affinarle, i tuoi talenti e aumentare la tua fiducia. Perché naturalmente se tu eh, porti avanti delle abilità, scopri soprattutto magari un'abilità specifica che tu hai. Eh, sei molto sorridente, suoni bene il piano, quello che ti pare... Focalizzati su quelle e questo ti aumenta anche l'autostima perché, più tu ti concentri su quella cosa, di più diventi bravo. Vuoi suonare, allora provi dei brani oppure quello che ti pare. Sei nell'ambito olistico, allora continui a fare eh, esercitazione, continui a, a fare le tue cose con le persone. No, questo ti porta autostima perché poi le persone anche ti riconoscono e quindi l'autostima. Tornando al discorso del tempismo perfetto, non è che l'autostima ti arriva quando hai realizzato l'obiettivo. Troppo facile, tu devi avere la forza di base, magari anche visualizzando mentalmente, e poi l'autostima ti arriva. Quindi intenzioni chiare, pure, emozione, forte, le due cose insieme, perché se hai un'intenzione chiara ma sei così, oppure eh, magari hai una forte emozione ma non hai chiarezza, è difficile che arrivi da qualche parte. Invece con intenzioni chiare e con una grande emotività, Puoi arrivare dove vuoi, perché è vero che si dice penso quindi sono, io invece direi sento quindi guarisco, feeling è simile a healing in inglese, quindi quando io sento guarisco, sono guarito, io adesso sento, sono tutt'uno con il corpo, no? non c'è divisione, perché ok il pensiero, ma non è tutto il pensiero, viva Dio, c'è l'anima, tornando al discorso di prima, c'è il sentire, il sentire è la cosa più importante. Fai un po' di ricerca perché comunque alla fine di tutto questo comunque le carte invitano lo stesso a fare un po' di ricerca c'è bisogno di più informazioni Di guardare più in profondità prima di procedere e c'è questa figura con un sacco di libri Insomma lo sappiamo che la vita è, è formazione Che uno voglia o non voglia comunque c'è sempre da imparare E per fortuna oserei dire così anche perché eh, il problema si pone nel momento in cui uno crede di saper tutto. Uno ha ah, basta, io adesso non studio più nulla. Ma per carità, un conto è dire ho immagazzinato 20 informazioni e agisco, ovvio. Però dopo dovrai comunque aggiornarti, cercare cose nuove. Quindi in questo caso c'è un invito a cercare delle informazioni mirate, possibilmente non spaziando dalla cucina ai giochi in scatola. Voglio dire, ognuno saprà verosimilmente ascoltandosi qual è l'ambito di maggiore interesse, guardando magari quello che si vuole fare nella propria vita o cosa non sta funzionando. Ricerca che, naturalmente, può essere una ricerca su YouTube, può essere ricerca nei libri, può essere una ricerca guardando dentro, guardandosi dentro o guardando la natura. Fatto sta che, insomma, la ricerca, la ricerca personale, il lavoro su di sé, il lavoro spirituale, è la cosa alla fine più importante, il godersi il viaggio, è una cosa che va alimentata tutti i giorni, che non ha mai fine, che ci porta a conoscerci sempre di più, e poi solo Dio sa dove ci porterà, ovvio che se uno ha l'obiettivo in testa è meglio, ma non abbiamo fretta, quello che conta è continuare a fare il lavoro su di sé. E per concludere, questo è un passaggio secondo me molto importante, cercare di essere felici a prescindere. Perché tornando al discorso di prima, è ovvio che quando tu realizzi un, un obiettivo, magari anche con l'aiuto degli angeli, soprattutto, ti dà una grande soddisfazione. Ma la domanda è se tu, tu cioè tu sei felice o saresti felice anche se non realizzassi quell'obiettivo, anche se, poniamo caso, che ovviamente non succede, gli angeli non ti aiutassero. Cioè, la felicità incondizionata, la gratitudine incondizionata, io sono qui, e sono felice per il semplice motivo che sono qui. Mi è stata data questa opportunità grandiosa e quindi mi metto a disposizione, al servizio. Poi quello che sarà, sarà. Questa è una cosa fondamentale perché ti, ti, ti metti in una condizione proprio in cui tu stai bene a prescindere. Non sei attaccato no, al risultato, alla relazione. Sarò felice quando troverò la persona giusta, quando guadagnerò 5.000 euro. È ovvio che magari sarai più felice quando ci saranno questi obiettivi, ma intanto sii sì, felice tu così poi sarà meglio ancora, perché se non sei felice tu, magari arrivi all'obiettivo e dopo, eh cavolo però, volevo tanto questa cosa, però non sono tanto felice adesso. Vuol dire che ti serve altro, magari la vita ti fa arrivare lì lo stesso, ma ti serve altro. Come Jim Carrey quella volta che aveva detto io auguro a chiunque di, eh, di fare la scalata, arrivare alla vetta, un sacco di soldi, la fama e scopri che non è quella la strada. E lui per esempio ha fatto il video successivo in cui ha scritto I needed colors, avevo bisogno di colori, si è messo a disegnare, a scrivere come un pazzo alla lavagna. Creatività, le cose più semplici, può essere una cosa anche che non necessariamente ti porta i miliardi, magari non è neanche il lavoro, è un hobby, ma tu intanto coltiva quella cosa lì, che sai che ti fa stare bene, magari è una cosa che hai abbandonato, che ti piaceva fin da piccolo, quindi penso che sia proprio la... la la conclusione è perfetta, anche perché all'inizio si parlava Sperava di gioia di e alla fine arriviamo alla ricerca. Sì, sì, assolutamente. Molto interessante. Bene, bene grazie Alberto abbiamo fatto una lettura credo molto interessante io vi consiglio anche di riascoltarla perché ci possono essere delle cose eh, interessanti che magari captate eh, ascoltandola due volte ok? perché veramente è veramente molto ricca di informazioni e di intuizioni eh, volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce per chi è interessato eh, facilitiamo anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta eh, e poi ci occupiamo anche di eh, aiutare le persone a eliminare tutto ciò che sta impedendo, vi sta impedendo di stare bene, di essere nel vostro pieno potere, quindi eliminare tutte le paure, i blocchi i sistemi di credenze emozioni negative tutto ciò che vi sta appesantendo un po' la vita, ecco Logo Sealing è una modalità di guarigione molto molto potente che si avvale del potere della parola e eh, vi può aiutare in questo a recuperare la vostra energia vitale a riportarla nel posto più giusto in voi stessi prendete in considerazione di fare un percorso a breve medio lungo termine otterrete i risultati fin dalla prima sessione perché non provare a eh, a, a sperimentare eh, e trovare nell'immediato uno stato ottimale uno stato di benessere laddove in questo momento eh, non state abbastanza bene non vi sentite in equilibrio non vi sentite nel vostro pieno potere ok eh, volevo ricordarvi che a gennaio credo che sia la terza settimana di gennaio dobbiamo ancora pubblicare la locandina faremo il webinar di connessioni angeliche per insegnarvi a connettervi con l'arcangelo michele e con i vostri angeli passo dopo passo questa è un'esperienza dal vivo anche se da casa col computer però saremo in diretta tutti insieme per fare questa esperienza spirituale molto potente molto elevata e poi vi verranno eh, forniti tutti gli strumenti necessari per imparare a connettervi con i i vostri angeli, dalle basi fino a un livello più avanzato laddove non avete la possibilità di partecipare al webinar vi ricordo che abbiamo il seminario online scaricabile dove potete guardare le lezioni tutte le volte che volete eh, e quindi eh, fare esperienza giorno dopo giorno per affinare le vostre capacità di connessione ok bene noi abbiamo concluso la nostra lettura angelica per, eh, per questo arco di tempo va bene eh, qualunque sia il momento in cui lo state guardando è il momento giusto per voi noi vi salutiamo un bacione grande a ciao, presto grazie. ciao